No, non voglio andare avanti perché sennò no dopo mi fai le domande e me le brucio. Andrea giovedì dovevo incontrarti in pista, però purtroppo non sono riuscito a venire perché ho avuto delle conference call con Chicago. Mi è arrivato un pacco dalla Germania di un'azienda innovativa, eh, di una scarpa che eh, è anche di un marchio che non abbiamo ancora testato qui sul canale, quindi per me secondo, secondo me oggi sarà molto molto difficile che tu possa indovinarla mi devi semplicemente dire come al solito quanto pesa questa scarpa di che marchio stiamo parlando e poi soprattutto raccontarmi quali sono le caratteristiche sei pronto e non farti distrarre dai social network scusa Max ma tu da, da chi da quale, quale social utilizzi? Twitter? No, stavo scrivendo su Instagram, ma non ti taggato anche st stavolta. Mannaggia, vabbè, la prossima ti taggo. Sei pronto comunque? Ci sono documenti dentro, c'è scritto. Vediamo, vediamo. Sto già pensando alla marca, quale potrebbe essere. Secondo me non lo indovinerei mai, ma comunque, vabbè, magari tu. Qualche spoiler te lo faccio sempre, però direi che in questo momento te la lancio. Sei pronto? Vado? Dai, attento l'ho lanciata bene eh, l'ho lanciata bene l'ho lanciata bene ho, paù, cioè ho paura sto già pensando sto intanto togliendo sto pezzo qua perché sto pensando che leon una l'abbiamo testata quindi non può essere una on tra l'altro hai visto la mia analisi di, a wall street di Leon, però vabbè questo è tutto un altro discorso quindi. Aia. Prima mi stavi dicendo se ce l'avrei fatta, ma è il bello dell'unboxing, dell no? Le prime volte c'avevo difficoltà, mi sto, mi sto tagliando le unghie, assolutamente. Ma ci hanno chiesto perché non usi un taglierino. Allora, Stanno andando avanti il cronometro, questa qua è la chiave nuova del cancelletto che taglia un casino. Adesso taglio un casino, tra un po' non mi aprirà più il il cancelletto ma vabbè quello lì è un altro grosso problema ci sono i documenti a tirar fuori i documenti senza guardare i documenti questo lo rimetto dentro la scatola Allora. Aia. questa è la scatola questa dentro hai già visto di che colore è la scatola? no no non l'ho vista giuro allora, la prima domanda che ti faccio è, ha il carbonio o non ha il carbonio? Minchi, sì, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha il carbonio, infatti è una di quelle scarpe che non abbiamo potuto testare nella famosa recensione classifica delle top 10 eh, di scarpe con il carbonio. Ma se la indovinassi? Ma no, prima dimmi quanto pesa. Non pesa poco, eh, non pesa poco, io direi sopra i 250. Si che sia intorno ai 250. Senti, io so che scarpa è. Come si chiama questa scarpa? Uh, speed Carbon RC, quindi Carbon HC Noma RC Va bene, io direi provatela un secondo e dimmi... Oddio, cos'è? 27 cm, rischiamo che sia abbastanza stretta. Non ti fare queste paranoie sui centimetri perché poi... Eh, no, infatti bisogna capirla, ma se è stretta e fa la fine delle sketcher... Maia dovrebbe essere abbastanza resistente. Uh, wow, infatti no, mi è entrata, mi sta al pelissimo. Quindi diresti stesso numero o mezzo numero? in più? Stesso numero solito. Guarda che devo dire che ultimamente, tranne poche, poche scarpe... Stanno andando tutti sullo stesso numero, diciamo, finalmente l'hanno capita. Ecco, il mio sogno sarebbe che oltre che all'americana, e la, la giapponese, anche la misura europea e quella UK siano uguali per tutte, ma eh, mi sembra una roba così difficile da fare che boh. Allora l'ho messa su, ti direi che così è perfetta per andare a fare qualche aperitivo. Adesso la devo provarsi sulla... perché mi sembra abbastanza dura come come intersuola. Vabbè, adesso ti suggerisco, come al solito, di fare qualche minuto di pausa, poi la testiamo e poi ti chiedo le due o tre cose che secondo me caratterizzano questa scarpa in modo tale che tu possa offrire al nostro pubblico qualche consiglio. Vado, vado subito, stavo. ero un po' distratto dalla scarpa, adesso non dai social. Dica, dica. Andrea, prima che vada via la luce, ti volevo chiedere cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto partirei dalla piastra in carbonio che mi sembra particolarmente efficace. Scusami, ti stavo taggando nelle storie. L'efficace non lo so, lo diremo nei prossimi video. Sicuramente, è... prende da, da... Sicuramente da qua in avanti, ma credo che a questo punto sia praticamente tutta la la zona dell'intersuola coperta da, dal carbonio mi ricorda molto la Dios Pro 1, eh, intersuola molto dura quindi immagino che sarà abbastanza reattiva, Ma apro e chiudo parentesi i tempi, le scarpe dure e secche stancavano abbastanza adesso essendo alte praticamente 2-3 cm relativamente eh, non ce l'hanno questo problema quindi potrebbe essere una scarpa ottima per chi vuole sentire tra virgolette il terreno perché non lo si sente comunque perché sono alte eh, vuole un maggior risposta a livello di intersuola tu dici che è una scarpa tra virgolette dura io l'ho provata mi sono innamorato in un secondo ma eh, infatti forse eh, ci completiamo abbastanza perché a te piacciono le scarpe dure secche io amo, o meglio, sto diventando vecchio e incomincio ad amare le scarpe morbide che mi coccolano però cioè, alla fine, ripeto, con tanta schiuma così eh, fondamentalmente dura, morbida, cambia poco perché alla fine l'ammortizzazione rimane quella che deve essere per la gara e a noi ci interessa la reattività dell'intersuola dell Uno dei tip che, che mi hanno dato è che questa scarpa tendenzialmente non solo uh, vada bene per coloro i quali corrono abbastanza velocemente, più o meno come noi, eh, più o meno, ma anche e soprattutto quelli che tra le tre ore e le tre ore e mezza uh, volessero migliorare i propri tempi in maratona. Cosa che sensazione ha avuto? nei primi 5 minuti di utilizzo? Diciamo che è una scarpa solida che non cede, quindi meglio di altre, vedi Vapor forse per, per chi cede un pochino, eh, sicuramente ha una, una pianta abbastanza stretta, quindi forse per i veri, per pronatori, pesantini, anche se c'è un po' più di controllo rispetto ad altre, non so se Sopra i 75 kg ce la veda bene. Va bene. Comunque, poi da questo punto di vista faremo una recensione completa: è ovvio che questo è il, il primo, il, sono le, solamente le prime impressioni, non le abbiamo nemmeno usate in corsa. però secondo noi questo è un aspetto interessante perché quando si va al negozio non è possibile provarla per 100 km la scarpa. Sì, esatto. Poi queste qua sono, sono scarpe da gara un po', un po personali. Uh, quindi boh però sì in effetti questa cosa della, della durezza dell'intersuola secondo me apre un pochino di più il mercato degli utilizzatori perché sicuramente ti mantengono il piede un pochino più protetto una domanda sulla conchiglia come l'hai vista e secondo me la stabilità è eccezionale da questo punto di vista cosa ne pensi no no infatti conchiglia la vera conchiglia che non si vedeva che bah, anche questa roba qua secondo me tanti l'hanno persa ma uh, a me non ha mai creato problemi al, al tallone uh, secondo me è giusto che sia abbastanza dura come questa qua perché alla fine ti deve da molta stabilità alpine va bene io direi che nei prossimi giorni faremo i test in pista magari io la utilizzo uh, vorrei fare un test di cooper per capire la mia condizione magari utilizzo queste comunque nei prossimi giorni ci vediamo a Garbagnate e poi mi dirai cosa ne pensi uh, di questa scarpa. Sperando che non sia ghiacciata la pista perché sennò ti voglio vedere a correre a un test di Cooper in pista. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.